a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce io sono rossella pani e oggi faremo la lettura angelica eh, a partire da mm, lunedì 19 dicembre ok al 2 gennaio quindi all'anno nuovo eh, 2023 quindi eh, trascorreranno 15 giorni circa a partire da oggi eh, una lettura che attraversa tutte le eh, vacanze di, di natale fino ad arrivare all'anno nuovo quindi veramente un'energia di amore eh, per molti di noi eh, soprattutto per coloro che sono connessi col portale del natale ricordiamoci che il natale è un momento prezioso un momento di grande ehm, di grande intensità di amore cerchiamo di viverlo con amore, con gratitudine, con perdono, con guarigione per mandare amore e guarigione al pianeta, quindi Mm, veramente se approfittiamo di questo portale per connetterci con le frequenze più elevate in assoluto eh, questo ci consentirà anche di ricevere dei doni preziosi dei doni di guarigione dei doni di connessione dei doni di eh, allineamento all'amore più grande e più puro quindi iniziamo prima di tutto il nostro la nostra lettura angelica con una preghiera di protezione, una preghiera all'Arcangelo Michele e agli angeli della coscienza micaelica. Invoco la divina presenza di Dio, Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio Sé superiore, gli angeli custodi, e il Sé superiore di tutte le anime che con tanto amore ci seguono in questa lettura angelica. Invoco te, Arcangelo Michele, gli angeli della coscienza micaelica. Maria Regina Celeste, Maestro Gesù e vi chiedo con amore di tagliare tutte le corde di paura, di rabbia, di gelosia, di competizione tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita sulla terra, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo-spazio. Arcangelo Michele, con amore ti chiedo di purificare le nostre intenzioni, parole ed azioni, di elevare le nostre energie e vibrazioni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 Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste. Fatto, è fatto, è fatto, è fatto e così è, così sia ora, per sempre e per l'eternità allora suddivideremo la lettura in tre gruppi gruppo A, gruppo B e gruppo C quindi chiedete al vostro sacro cuore qual è eh, diciamo, la lettura più giusta o le letture più giuste per voi quindi potrebbe essere anche A e C oppure A, B e C oppure A e B insomma eh, dipende da cosa risponde la vo vostra voce interiore cosa vi suggeriscono gli angeli cosa vi suggerisce la vostra intuizione allora iniziamo col gruppo a motivazione benissimo vediamo un attimino il gruppo b tentazione interessante gruppo c perdere e trovare vediamo che cosa ci vogliono lì dire gli angeli ok? gruppo A sia onesto con te stesso si onesta con te stessa abbi fiducia gruppo C legge dell'attrazione vediamo un attimino le carte degli unicorni, ricevere, discernimento, molto interessante, gruppo B, gruppo C, prosperità, è molto interessante, allora iniziamo con il gruppo A, c'è bisogno di c'è bisogno di motivazione in questo momento eh, motivarti ti servirà per agire ti servirà per concretizzare eh, quello che tu stai cercando di realizzare nella tua vita fai un corso di formazione rivolgiti ad un coach eh, leggi dei libri motivazionali di crescita personale e spirituale questo ti può aiutare assolutamente ad avere il giusto sprint la giusta motivazione per agire per eh, realizzare i tuoi sogni non lasciare i tuoi sogni in un cassetto quest'idea che hai avuto queste idee che stai ricevendo queste intuizioni cerca di eh, assolutamente di, eh, di materializzarle di, eh, di creare di agire di costruire un disegno concreto di quella che appunto è stata la tua intuizione di quella che sono state le tue tue idee naturalmente sia onesto con te stesso sia onesta con te stessa perché non come dire stando fermo stando ferma non riuscirai a concretizzare i tuoi sogni c'è bisogno proprio di, di, di agire c'è proprio bisogno di azione in questo contesto va bene perché se tu hai un'intuizione hai un'idea agisci in quella direzione l'intero universo l'intero universo si, um, si uh, come dire muoverà per aiutarti. Per aiutarti a cosa? Per aiutarti a ricevere, per aiutarti a manifestare è molto importante essere aperti al ricevere. Va bene? Perché dare azione, concretizzare, ma anche ricevere, aprirti a ricevere abbondanza infinita, i doni infiniti: che l'amore di Dio, l'amore degli angeli. Eh, hanno qui per te per aiutarti in questo progetto in questo progetto che è molto molto importante per la tua vita per la realizzazione della tua esistenza come anima infinita su questo piano della terra va bene bene passiamo al gruppo b c'è un momento di una tentazione va bene Questo, questa carta può voler dire che eh, sei tentato tentata di mh, eh, percorrere una strada più corta rispetto a quella che è una strada un pochino più impegnativa alle volte la strada più impegnativa è invece quella giusta da percorrere invece molti di voi eh, molti di noi vogliono ottenere tutto e subito eh, non cadere in tentazione cerca sempre di allineare i tuoi pensieri parole operazioni nella direzione dell'amore non cadere nel gioco dell'ego cerca di essere onesto con te stesso onesta con te stessa va bene assolutamente eh, non eh, non cadere nel gioco dell'ego che vuole farti credere che seguendo una direzione più apparentemente più più semplice sia quella necessariamente la soluzione assolutamente no va bene cerca di connetterti con le frequenze dell'arcangelo michele prega di più connettiti con l'amore connettiti con la sorgente connettiti con gli angeli della coscienza micaelica, connettiti col tuo sacro cuore con l'energia del natale della compassione del perdono e abbi fede e fiducia che tutto arriverà nel momento giusto perché l'amore vince su tutto va bene ok agire va bene eh, assolutamente avendo fiducia in te stesso fiducia in dio fiducia negli angeli perché questi stanno lavorando per te ripetiamo dicono gli angeli c'è bisogno di discernimento cerca di discernere di chi ti puoi fidare veramente quali sono le persone che veramente possono aiutarti in questo tuo eh, lavoro in questa tua eh, in questa tua visione in questo tuo progetto eh, discernimento per agire nella direzione giusta quindi integrità onestà saggezza allineamento all'amore fiducia in dio che andrà tutto bene e discernimento usa l'amore usa la via dell'amore quella che ti aiuta a il vero dal falso il giusto dal, da ciò che è sbagliato tu puoi farlo tu hai le capacità fai meditazione ritirati in questi giorni di festa eh, se hai la possibilità di meditare di più di ritirarti in silenzio di pregare di più fallo e non permettere a niente a nessuno di distrarti da quello che è il tuo progetto il tuo percorso ok bene, passiamo al gruppo C eh, tutto ciò che hai perso può essere ritrovato, va bene? Eh, assolutamente, le, in questo, gli angeli della natura, le fate in questo momento ti stanno aiutando, assolutamente. Eh, voi non ci crederete: mia madre in questi giorni aveva perso una fede eh, nuziale, ok? E, è riuscita a ritrovarla pregando, pregando gli angeli, pregando eh, l'arcangelo Michele, pregando San. Antonio per aiutarla a ritrovare questo anello che per lei era veramente importante. Quindi in questo momento io sto parlando di un oggetto ma anche di, di cose, di persone, cioè se hai perso una, magari hai difficoltà in una relazione, hai litigato col tuo partner oppure eh, sei in una situazione di crisi, hai perso il lavoro, ecco tutto può essere ristabilito, tutto può essere ritrovato anche in una misura più grande. Una misura migliore, in un livello superiore. Quindi abbi fede e fiducia, credi nella magia del Natale. Prega e vedrai che tutto andrà benissimo. La legge dell'attrazione sta lavorando con te. La legge dell'attrazione ti aiuterà ad attrarre tutti i tuoi sogni e i tuoi obiettivi. Tu riuscirai a manifestare i tuoi sogni nella realtà, nel piano della materia, perché i tuoi sogni sono accompagnati da un fuoco che brucia dentro di te e che ti aiuterà veramente in nome della legge dell'attrazione e della legge della risonanza. A manifestare ciò che tu vuoi perché stai vibrando in quella frequenza perché sei in risonanza con la frequenza della gioia, dell'amore, dell'abbondanza e della potenza prosperità questo progetto porterà ricchezza nella tua vita prosperità infinita riuscirai a manifestare i tuoi sogni abbi fede abbi fiducia continua a lavorare continua eh, ad agire continua a, a rimanere aperto alle infinite possibilità dell'amore perché l'amore può tutto io vi auguro un una, una vacanza delle vacanze di gioia di amore di pace di guarigione approfittate di questi giorni del natale delle vacanze per meditare di più per pregare di più per perdonare di più per affermare ciò che voi volete essere fare e avere ok io veramente con tutto il mio cuore vi abbraccio e vi saluto e per chi vuole lavorare con me chi vuole ricevere delle letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta chi vuole lavorare con logo ceiling per sciogliere i blocchi e lasciare andare paure sistemi di credenze tutto ciò che vi sta impedendo di essere nel vostro pieno potere con logo ceiling è possibile ristabilire un contatto con la vostra anima col vostro sé, con la vostra guida interiore eh, assolutamente per qualsiasi sessione di privata eh, sessioni di guarigione di riequilibrio energetico non esitate a contattarmi e se volete imparare ad accedere alle nuove frequenze di luce il mio prossimo corso online in presenza ma online un corso di nove settimane un percorso di coaching straordinario partiremo a gennaio con la nuova classe massimo 10 partecipanti quindi non esitate a contattarmi io vi saluto un bacione a tutti buone feste e auguri per l'anno nuovo che tutti i tuoi sogni possano finalmente manifestarsi a presto ciao